Ciao, sono Vittorio Gazzera, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e questo è un periodo caldo, non solo climaticamente, infatti in questo report vi parlerò di tre cose aggiornamenti su un progetto attualmente in corso, una conferma ufficiale e un annuncio che eh, per certi versi ha sorpreso anche me quindi senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo! Partiamo con Red Random e l'eroe multicromatico, i cui lavori continuano senza posa. Come vi ho accennato nel report precedente, eh, in questo periodo eh, sto lavorando al concept design dei personaggi, ne ho presentati già due, Red Random e il Giudice Green. Oggi voglio presentarvi altri tre personaggi eh, degli otto che andranno a comporre il cast eh, completo della serie, eh, il primo dei quali è Larry Lemon. Come potete vedere è un cerchio abbastanza ridanciano e eh, rappresenterà eh, una sorta di spalla comica all'interno della serie e eh, l'elemento diciamo che in qualche modo alleggerirà la tensione all'interno di una serie che pur avendo una grafica, un impatto visivo eh, cartoon molto infantile avrà delle tematiche eh, abbastanza forti e cupe quindi Larry Lemon si eh, occuperà del abbassamento dei toni eh, in alcuni frangenti secondo personaggio che voglio presentarvi è Violet che al momento non ha ancora un eh, cognome dall'artwork che vi presento si può evincere che in termini umani eh, si tratta di una ragazzina tra gli 11 e i 12 anni e senza spoilerarvi troppo eh, fungerà da ehm, coscienza, da grillo parlante se vogliamo per Red Random che ha un carattere abbastanza fumantino, abbastanza eh, tendente al, all'iracondia e tra i due si instaurerà un rapporto eh, simile padre figlia anche se non ci sono legami di sangue eh, tra i due. Il terzo e ultimo personaggio che vi presento oggi è Bobby Brown. Come potete vedere dall'artwork, è un personaggio massiccio, eh, laddove Larry Lemon rappresenta la spalla comica, qui Bobby Brown rappresenta il braccio armato. Le sue caratteristiche emotive e psicologiche lo pongono come un personaggio estremamente buono, estremamente ingenuo ed estremamente forte e imponente. Quindi, un tizio eh, che è meglio avere come amico e non come nemico. In questo periodo sto lavorando eh, agli ultimi personaggi rimasti, eh, quindi in capo a uno o due mesi al massimo eh, il cast dovrebbe essere eh, completato, eh, non solo per quanto riguarda il concept design, quindi l'aspetto visivo di questi personaggi, ma anche la scrittura di una sorta di biografia per ognuno di loro e eh, di una eh, scheda psicologica, da quel momento in avanti eh, inizierò eh, in maniera eh, più eh, specifica a eh, scrivere le sceneggiature eh, dei vari episodi. Quindi per qualsiasi eh, nuovo aggiornamento rimando alla pagina Facebook, al profilo Instagram soprattutto, che vi invito a eh, seguire e al sito internet che eh, funge sempre da raccoglitore di tutte le notizie di archivio per novità, annunci e quant'altro. In questa sede voglio annunciare ufficialmente un progetto al quale ho accennato già eh, nelle settimane scorse sui canali social. Eh, questo progetto si intitola Dead or Alive ed è una miniserie in live action, quindi eh, con attori in carne e ossa che nelle mie speranze verrà girato durante l'estate al massimo inizio dell'autunno con l'obiettivo di essere poi rilasciata entro fine anno. Si tratta di un progetto per il quale sto attualmente scrivendo la sceneggiatura dei vari episodi ed è un progetto particolare sotto più punti di vista per quanto riguarda il cast ad esempio Sarà una serie che avrà due protagonisti e eh, su questo argomento non voglio ancora raccontarvi nulla eh, perché eh, costituirà una sorpresa abbastanza corposa, quindi voglio tenermi questa carta ancora coperta e dal punto di vista della trama si tratterà di una commedia nera, quindi eh, un genere non ancora esplorato dalla Vertical Green ma nel quale ci stiamo buttando a pesce che eh, siamo sicuri potrà essere molto interessante per voi che ci seguite. Questo progetto quindi è ufficialmente annunciato oggi e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi non mancherò di darvi delle notizie in merito, delle anticipazioni e novità su cose, perché veramente di su cose si parla, ma appunto non voglio anticipare nulla. E ultimo, ma non ultimo, un annuncio clamoroso che però necessita di un piccolo preambolo. Nel 2011, quando ho iniziato a scrivere e dirigere i miei film, avevo già un'idea, diciamo un desiderio in prospettiva futura, e cioè quello di arrivare a produrre film realizzati da terze parti, quindi scritti e diretti, non solo dal sottoscritto. In queste ultime due settimane si è palesata la possibilità di compiere un'operazione un di questo tipo con un giovane regista, un giovane sceneggiatore e regista che si è rivolto alla Vertical Green per vedere prodotto il suo primo cortometraggio, quindi un cortometraggio di esordio. Quindi annuncio ufficialmente che la Vertical Green quest'estate produrrà il film di esordio, il cortometraggio di esordio di questo giovane sceneggiatore e regista eh, a nome Alessio Mele, inaugurando quindi un nuovo filone per la Vertical Green Productions che non solo produrrà film scritti e diretti dal sottoscritto Vittorio Gazzara, ma anche di eh, giovani registi che, eh, come me, nel 2011 non avendo la possibilità eh, di produrre da soli eh, il proprio film, hanno bisogno di qualcuno che dia loro una mano. Quindi nel brevissimo termine verrà eh, girato e rilasciato un nuovo cortometraggio eh, che entrerà a tutti gli effetti nel catalogo della Vertical Green Productions nel medio termine verrà girato e iniziato a rilasciare un nuovo progetto seriale in live action Bedora Live e nel lungo termine verrà rilasciato Red Random e Leroy Monochromatico tre progetti portati avanti contemporaneamente con però una staffetta di uscite eh, abbastanza ben cadenzate in modo tale da poter rilasciare più frequentemente dei contenuti e non lasciarvi a bocca asciutta e non dare l'impressione che eh, stiamo battendo la fianca. Quindi, come vi ho detto, è un periodo molto caldo, molto impegnativo, molto anche eh, entusiasmante per quanto ci riguarda. Speriamo che le prossime uscite vi interessino e vi possano piacere. E nel frattempo rimando come sempre. Eh, ai canali social Instagram e Facebook per nuovi aggiornamenti che con tre progetti contemporaneamente sicuramente non mancheranno nel prossimo periodo, eh, a partire poi dal prossimo mese con il report di luglio che verosimilmente sarà eh, completamente dedicato eh, al nuovo cortometraggio di Alessio Mele nel frattempo vi invito a mettere mi piace a questo video, mi piace alla pagina Facebook, seguire Instagram, visitare il sito internet, visitare anche lo store online su Redbubble per poter farvi e farci un regalo acquistando un oggetto di merchandising esclusivo. In questi ultimi due mesi le vendite sono andate benissimo, quindi vi ringrazio, vi ringrazio di cuore, grazie, grazie, grazie, smack, smack, smack e vi auguro una buona giornata, grazie ancora di tutto. E eh, a presto, al prossimo mese con il report e mh, probabilmente anche prima con una nuova puntata del Don't Fuck with Mordred perché ci sono molte persone che eh, avvertono una eh, grande carenza di orsetti di peluche. Quindi eh, a presto e ciao!